Buongiorno, eh, oggi ci occupiamo eh, di un argomento un pochino più teorico eh, in cui cerchiamo di dare eh, un senso al concetto di complessità no? eh, in modo molto semplificato perché questo se vogliamo è uno, è uno dei temi eh, cari all'informatica all teorica eh, viene studiato anche dal punto di vista molto matematico, molto formale eh, noi ci accontenteremo di riuscire a dare un qualche base un pochino più solida rispetto alle intuizioni che abbiamo che stiamo cogliendo nello nel svolgere gli esercizi che stiamo facendo finora quindi ci accorgiamo che alcuni programmi sono più eh, alcuni algoritmi sono più efficienti, più rapidi di altri mentre per altri invece il tempo di esecuzione cresce più rapidamente e quindi questo è il concetto di complessità che, eh, che, che introduciamo che ha proprio come obiettivo quello di riuscire a capire quanto è efficiente una soluzione ad un problema quindi noi la, primo, la prima problematica che abbiamo il primo obiettivo che ci poniamo sempre è essere sicuri che l'algoritmo risolve il problema, quindi è un aspetto funzionale. Faccio che deve fare? Sì. Se faccio che deve fare, quanto efficientemente lo risolve questo problema? E l'efficienza chiaramente è eh, misurata in termini delle risorse che mi serve eh, mettere in campo per poter eh, ottenere quel risultato. Risorse che possono essere risorse eh, macchina, quindi il tempo di esecuzione, la memoria occupata oppure risorse uomo, cioè magari un, un algoritmo che è magari più efficiente ma richiede molto più tempo per essere implementato, allora a questo punto è vero che il computer andrà più veloce ma eh, ho speso di più in termini di risorse ore uomo di un programmatore, hm? eh, quindi sono eh, vari tipi, vari aspetti diciamo, di cui bisognerebbe tenere in conto per poter dire se l'algoritmo A è preferibile rispetto all'algoritmo B. Noi, ci focalizziamoci, eh, per il momento ci diciamo così, puntiamo l'attenzione su, su quelli che sono gli aspetti più eh, legati al tempo di esecuzione. Tempo di esecuzione che eh, chiaramente eh, dipende non solamente dall'efficienza eh, dell'algoritmo, ma dipende anche dalla potenza di calcolo eh, del computer che abbiamo. Eh, potenza di calcolo che negli ultimi anni è sempre cresciuta di più. Eh, questo grafico qua ci riporta, quella che, diciamo così, che diciamo, giornalisticamente è nota come, come legge di Moore, eh, che ci eh, raccolta al passare degli anni, eh, quindi dall'inizio del Novecento all'inizio degli anni venti, eh, la potenza di calcolo eh, di, di una generica CPU. Ecco questo grafico qua. Facciamo attenzione che è lineare sull'asse delle ascisse, ma è eh, logaritmico sull'asse delle ordinate. Quindi questa eh, sembra essere, diciamo così, una retta, eh, una linea, in realtà è un'esponenziale, una curva esponenziale. La legge di Moore dice, al di là dei coefficienti su cui si discute, ma che essenzialmente ogni 18-24 mesi la potenza di calcolo disponibile raddoppia, eh, raddoppia fino ad arrivare alla potenza di calcolo e eh, è grossomodo equivalente a quella dei cervelli dei mammiferi, quindi comincia ad essere cioè una potenza di calcolo eh, notevole. Eh, questo vuol dire che se ogni due anni la potenza di calcolo raddoppia vorrà dire che ogni due anni senza far nulla sempre con lo stesso algoritmo poco efficiente eh, io riuscirò a risolvere dei problemi più grandi quindi eh, semplicemente stando fermi l'efficienza degli algoritmi aumenta o meglio il tempo di esecuzione degli algoritmi diminuisce perché lo stesso algoritmo eh, può essere usato su una macchina che diventerà più veloce eh, bisogna però vedere, eh, confrontare uno se abbiamo la possibilità di attendere magari 8 anni prima che il problema che, abbiamo, che dobbiamo risolvere entro lunedì prossimo sarà risolubile da un calcolatore la seconda domanda è ma la velocità a cui cresce la complessità algoritmica è maggiore o minore rispetto all'esponenziale dettato dalla legge di Moore perché eh, questo vuol dire che problemi che essi stessi crescano in termini esponenziali io riuscirò a risolvere solamente eh, per gradi, nel senso che devo aspettare 10 anni per passare eh, dalla risoluzione, so, supponiamo di un problema di dimensione 3 a un problema di dimensione 4, altri 10 anni non per avere un problema 10 volte più grande ma da 4 a 5 e da 5 a 6 e così via, problemi che hanno una complessità risolutiva, risolutiva esponenziale possono godere solamente marginalmente di un aumento esponenziale della potenza di calcolo se poi invece il problema avesse una complessità più che esponenziale eh beh, allora vediamo che il fatto che la potenza di calcolo aumenti sì ci aiuta ma non più di tanto perché poi alla fine eh, ci, ci, ci riduce di un fattore quindi anziché 100 milioni di anni saranno solamente magari 50 milioni di anni per avere il risultato il che ovviamente non ci soddisfa comunque eh, poi bisognerà eh, fare una qualche piccola distinzione tra quella che è l'efficienza dell'algoritmo, della soluzione che noi proponiamo, rispetto alla complessità del problema. Cosa intendo? Intendo che noi potremmo avere un problema che eh, di per sé è risolubile in modo efficiente, quindi in un tempo ragionevole, ma noi non siamo capaci. Non siamo capaci perché non siamo bravi programmatori, perché non abbiamo studiato bene gli algoritmi, oppure, oppure perché un algoritmo eh, che lo risolve in modo efficiente non è ancora stato inventato. Allora, a questo punto è un problema di complessità dell'algoritmo. Ma invece si è scoperto che esistono dei problemi che sono intrinsecamente complessi, problemi per i quali non può esistere nessun algoritmo più efficiente di un certo livello di efficienza. E allora a questo punto come possiamo sforzarci di cercare di migliorare, cercare di trovare dei casi particolari, ma intrinsecamente il problema non sarà risolubile, eh, perlomeno con i metodi esatti di cui stiamo parlando. Ehm... Um, allora proviamo a entrare nel dettaglio, come possiamo rappresentare questa complessità? Allora questa complessità la possiamo rappresentare cercando di stimare eh, quello che è una funzione eh, che qui chiamiamo tdn che rappresenta il tempo di esecuzione di un problema. Eh, un algoritmo eh, se eseguito una volta sola ha un tempo di esecuzione che è un numero, ci ho messo 3 secondi, ci ho messo 0,7 secondi, ci ho messo 0,001 secondi. Questo numero da solo non ci dice nulla, no? Eh, ciò che devo studiare è capire come varia questo numero, questo tempo di esecuzione al variare della difficoltà del problema. Per questo, questo tempo di esecuzione è parametrato con un n che rappresenta in qualche modo la dimensione del problema da risolvere. Eh, immaginiamo come la figura di prima: il problema da risolvere può essere il cubo di Ruby, che quindi il lato n uguale a 3, n uguale a 4, n uguale a 5, n uguale a 6, e così via. Noi avevamo svolto l'esercizio sul totocalcio, N poteva essere il numero di partite o, o il numero di opzioni per ciascuna partita. Quindi sono dei parametri che eh, caratterizzano il problema che stiamo risolvendo. Famiglie di problemi, alcuni dei quali più piccoli con N piccolo, alcuni, grandi invece, alcuni invece complessi con N grande. Pensate eh, alla differenza tra diciamo così, sistemare l'orario. Di, di un gruppo di amici che si deve incontrare rispetto a sistemare l'orario delle, delle lezioni del Politecnico ecco, il, il problema è lo stesso, trovare degli incastri che funzionino ma la dimensione del problema è enormemente diversa e quindi questo n di solito è un parametro caratteristico che rappresenta un po' la dimensione no, del problema che stiamo, stiamo cercando di risolvere, non è definito unicamente, ogni problema è caratterizzato da una sua dimensione caratteristica eh, prendiamo un algoritmo semplice, eh, quello dell'ordinamento, l'ordinamento per scambi, no? il cosiddetto bubble sort che prende un vettore di numeri e, eh, e ehm, effettua una serie di scambi successivi per cui ogni volta che analizza una coppia di elementi se, se questi elementi non sono nell'ordine giusto, cioè 6 è maggiore di 1, viene prima di 1 mentre dovrebbe venire dopo perché 1 è più piccolo di 6, allora vengono scambiati di posto, quindi vedete che 6 va a finire qua e 1 va a finire qua e ripeto gli scambi tante volte fino a quando il vettore non sarà completamente a posto. Vabbè, questo è un semplice algoritmo di ordinamento, tra i tanti possibili, eh, che ripete più volte una serie di scambi e ogni, ad ogni ripetizione questi scambi vengono considerati su tutto il vettore. Se uno fa i calcoli, eh, va a vedere che eh, prendendo come passo di elaborazione quello dello scambio, confronto e scambio tra due numeri, L'algoritmo di, di ordinamento per bubble sort, per scambi, impiega un numero di passaggi che si può calcolare come n quadro meno n mezzi. Evitiamo chiaramente di entrare nel dettaglio, ehm, basta semplicemente seguire il doppio loop che costituisce l'algoritmo. Questo che cosa mi dice? Ma è il tempo di esecuzione? No, non è il tempo di esecuzione, è il numero di operazioni elementari che sono fatte, che sono svolte. Eh, dopodiché, a seconda della potenza del calcolatore, questo numero di operazioni elementari lo posso tradurre in millisecondi moltiplicandolo per un certo coefficiente che sarà diverso in funzione della potenza del CPU, ad esempio, qui un pension 4 rispetto a un pension 5. Questo qua è più veloce, quindi ha un coefficiente moltiplicativo minore. A di di esecuzione a parità di numero di operazioni, il tempo di esecuzione su una macchina più potente ovviamente è minore. Ma in tutti i casi. Eh, questa equazione che mi dice qual è il tempo di esecuzione eh, eh, contiene un termine co costante moltiplicato n quadro in questo caso la costante è 58 mezzi in quest'altro caso la costante è 44 mezzi e così via allora noi non siamo interessati a risolvere il problema quando n è piccolo quando n è uguale a 5 uguale a 6 siamo interessati a risolvere il problema quando n cresce è lì che l'algoritmo comincia a diventare meno efficiente e quindi andiamo ad analizzare come si comportano questi tempi di esecuzione quando n cresce. Quando n cresce chiaramente il termine dominante sarà il termine n quadro e gli altri termini, l'n, il termine n o gli eventuali termini costanti scompaiono di fatto, diventano trascurabili. Quindi in prima approssimazione possiamo dire che l'algoritmo di bubble sort ha un tempo di esecuzione proporzionale, asintoticamente per valori di n grandi, ha un tempo di esecuzione che è proporzionale ad n quadro, dove il fattore di proporzionalità chiaramente dipende dall'ardo, dipende dalla macchina. Ma eh, anche qua dipende dalla macchina, dipende per un fattore costante. Eh, questa macchina che ha 22 n quadro è più veloce dell'altra che ha 29 n quadro, che a loro volta sono più veloci, anzi quasi il doppio, dell'altra un pochino più vecchiotta che aveva 42 n quadro. Ma alla fine è un fattore costante. Quindi anche questo fattore costante non influisce sull'ordine, di, chiamiamolo l'ordine infinito, l'ordine di crescita di questa funzione. Quindi noi possiamo fare un'ulteriore semplificazione e dire guarda che l'ordinamento per bubble sort eh, ha un tempo di esecuzione che ha meno di costanti, quindi trascurando, trascurando le costanti moltiplicative e trascurando i termini secondari ha una complessità dell'ordine di n al quadrato. Quindi vuol dire che se io ho un problema che è 100 volte più grande di un altro, eh, impiegherà 10.000 volte più tempo per essere eseguito. 100% 10.000 e così via. Eh, allora, cerchiamo di formalizzare questa nozione intuitiva dell'ordine di, di complessità. Eh, questo si formalizza attraverso tre simboli eh, che sono, diciamo così, noti nella, nella teoria della complessità, O grande, omega grande e teta grande. O grande è il tempo, eh, un limite superiore al tempo di esecuzione. Eh, vuol dire che se io ho una f di n è una funzione e g di n è un'altra funzione, io dico che f è dominata da g, f è O grande da g, o lo leggiamo come dominata da, se da un certo punto in avanti, questa è la definizione di limite, U g è maggiore di f moltiplicata per un'opportuna costante positiva e quindi da un certo punto in avanti F può fare cosa vuole, può andare su e giù, rimbalzare eccetera, ma sarà sicuramente al di sotto di G moltiplicata per una qualche costante. Allora in questo caso la, il tasso di crescita uh -huh. di F di N sarà limitato, dominato dal tasso di crescita di G. Eh, se vogliamo qua c'è la, la classica definizione eh, con, eh, con, espressa sotto forma di limiti quindi esiste almeno un n0 per cui eh, per tutti gli n maggiori di n0 f minore o uguale di c per c mm? eh, lo scriviamo così, f è dominata da o attenzione che eh, la, la, la, qui c'è un altro esempio che eh, logaritmo di n alla seconda f è dominato da n però non è mo dominato molto bene, come si vede, perché in realtà questi due divergono molto, quindi questo, questo tende ad appiattirsi parecchio, pur andando a infinito anche lui, e mette, eh, n tende a crescere linearmente. Eh, quindi è vero che un logaritmo alla, alla seconda o qualunque potenza è dominato da una crescita lineare, però questa crescita lineare non è che lo rappresenti molto bene, cioè è, una, è un upper bound molto, eh, molto ampio. Uh, questi, quando dobbiamo andare a vedere questi upper bound ovviamente facciamo la stessa operazione che facciamo quando facciamo i limiti cioè di andare a vedere solamente il termine dominante quindi se abbiamo ad esempio una funzione polinomiale come questa a occhio vediamo immediatamente che è dominata da, dal termine x al cubo che sia 3x al cubo o 74x al cubo non ci cambia nulla ciò che ci interessa perché ricordate che nella definizione c'era questa costante c arbitraria quindi non ci interessa quale sia la costante davanti eh, ci interessa semplicemente capire qual è ehm, la, la funzione, no? la, la, il tasso di crescita con cui questa funzione cresce, va all'infinito. E ovviamente dobbiamo sperare di, di scrivere bene questo, eh, questa dominanza, no? questo polinomio è dominato da x al cubo, ma è anche dominato da x alla quarta, ovviamente. Eh, però questo limite di x alla quarta è meno stretto rispetto a quello di x alla terza quindi cerchiamo sempre di dare un upper bound, un limite superiore che sia il più stretto possibile no? dire che qualcosa è dominato da n elevato a n elevato a n eh, non ci aiuta molto perché quella è una funzione che cresce talmente in fretta che quasi tutte le altre funzioni crescono di meno quindi si cerca in qualche modo di, di, di dire qual è un fattore dominante noto rispetto al tempo di esecuzione tipico di un algoritmo la stessa cosa si può fare dal lato inferiore quindi definire una funzione che eh, domini dal basso quindi sia un, sia un, un, un limite inferiore eh, che mi definisce qual è il tempo di esecuzione minimo allora per questo si, si ripetono esattamente le stesse definizioni usando la notazione omega. Mm? omega ci ricordiamo che è da sotto perché è omega è i due, due piedini dal basso che la tengono su, no? che sostengono eh, la funzione quindi in questo caso abbiamo una funzione eh, G che è eh, omega, scusate, una funzione f che è omega se, eh, se la funzione f è almeno eh, veloce quanto la funzione g. Quindi g alla fine è una, un lower bound approssimo alla funzione f dal basso. Quindi stiamo dicendo che la funzione f, che è il tempo di esecuzione nostro, del programma, eh, almeno cresce quanto n. Quindi lo pressimiamo del lato opposto, ovviamente le definizioni sono le stesse, scambiando un maggiore con un minore. Quindi se siamo bravi, noi avremo il tempo di esecuzione del nostro programma, che è questa funzione f, che ballonzo, la fa cose strane, non la conosciamo, o meglio per conoscerla dovremmo provare a eseguire il programma più volte, ma a questo punto abbiamo già risolto il problema, non stiamo ancora studiando a priori. Ma quindi senza sapere esattamente quali sono i valori di questa funzione f, sappiamo dire che è compresa tra eh, un upper bound e un lower bound. E se siamo bravi, eh, l'upper bound e il lower bound possono essere rappresentati anche dalla stessa funzione g. Come fa, però, attenzione, come fa una stessa funzione a essere sia l'upper bound che il lower bound? Beh, semplicemente avendo due coefficienti diversi, c1 e c2. Allora, come dicevamo, se siamo tanto bravi, siamo, riusciamo a identificare una funzione che moltiplicata per un coefficiente alto diventa dominante dall'alto rispetto alla nostra funzione e usando un coefficiente sempre positivo ma più basso diventa dominante dal basso, allora conoscere l'andamento della funzione g ci dice molto, quasi tutto, su quello che è l'andamento asintotico a tendere della funzione f. Allora questa è la, eh, viene rappresentata dal simbolo θ. La lettera teta maiuscola greca eh, visivamente è un pochino una combinazione, una combinazione di una O con una omega, vuol dire, vuol dire ti approssimo sia dall'alto che dal basso. E infatti vediamo che qua eh, nella definizione di teta ci sono entrambe le disuguaglianze, sia dal basso che dall'alto, eh, ovviamente definendo opportune costanti C1 e C2 positive. Eh, Questo se vogliamo sono le notazioni, no? e, e quindi noi abbiamo uno strumento molto semplificato che quando va bene identifichiamo un big theta, una theta grande rispetto alla, alla complessità dell'algoritmo, eh, quando siamo un pochino meno bravi magari riusciamo perlomeno a identificare un upper bound, uno, uno grande, eh, e attraverso questa eh, funzione possiamo avere un'idea di quello che è l'andamento asintotico del, eh, del, del nostro algoritmo. Chiaramente omega grande e o grande sono uno l'inverso dell'altro, e invece il θ è l'intersezione tra omega grande e θ, ma questo l'abbiamo già colto. Ecco, se trasformiamo questo in, in, in grafici o in, in impressioni, noi possiamo ipotizzare di avere vari tipi di funzioni che hanno tassi di crescita diversi, ma queste cose già le sappiamo benissimo da, da analisi 1, che il logaritmo è molto più lento a crescere rispetto a, a una lineare, n rispetto al logaritmo per lineare, quindi n log n, rispetto a n quadro, rispetto a n cubo e rispetto al eh, signore esponenziale eh, che cresce più forte, asintoticamente più forte degli altri. Vediamo che con n piccoli fanno casino, nel senso che eh, l'ordine magari è diverso da quello che ci si aspetta, ma con n grandi è molto chiaro no, che eh, il, eh, una funzione n log n cresce meno di un n cubo. Tanto per capirci. Quindi noi studieremo la complessità dei nostri algoritmi cercando di ricondurli a uno di questi comportamenti. E dal punto di vista pratico, questi comportamenti sono terribilmente diversi l'uno dall'altro. Cioè qui c'è una tabellina che prova a riassumere alcuni, alcuni livelli no, di crescita, o di 1, cioè costante, vuol dire che l'algoritmo ci mette sempre allo stesso tempo indipendentemente da quanti dati ha, n log n n scusate non n log n log n, n n log n n quadro n cubo 2 ln sono esattamente quelli del grafico precedente e proviamo a vedere quanto tempo ci mettono su un'ipotetica macchina che esegue un'istruzione per microsecondo quindi è molto lenta questa macchina eh, se n fosse 10 Beh, se n fosse 10 troviamo dei tempi di esecuzione che vanno dal microsecondo fino al millisecondo 10 millisecondi al massimo è comunque un istante, 10. Però se già passiamo da 10 a 100, ci accorgiamo che eh, per alcuni tipi di algoritmi passiamo dai microsecondi ad ancora i microsecondi, quindi sempre al di sotto del secondo. Da 100 microsecondi siamo passati a 10 millisecondi, da un millisecondo siamo passati a un secondo, eh, quindi comincia già a sentirsi un secondo di ritardo rispetto a un millisecondo, ma qua sotto siamo passati da 10 millisecondi a... 10 alla 17 anni, se la complessità è un'esponenziale. Questo vuol dire che se la classe di complessità è, diciamo così, polinomiale o meno che polinomiale, quindi polinomio logaritmica, allora al crescere della dimensione del problema, il tempo di esecuzione ovviamente sale, ovviamente sale di più o di meno, vedete che a un certo punto se passiamo a un problema di dimensione 1000, eh, il problema cubico comincia a impiegare dei minuti non più dei secondi mentre tutti gli altri problemi rimangono ancora all'interno del secondo eh, se, pa se passiamo alla dimensione 10.000 eh, allora il cubico si comincia a far sentire in termini di giorni quindi mi sto chiedendo se abbia senso risolverlo oppure no eh, e quello quadratico invece è passato in minuti quindi vedete che eh, la, la, la dimensione del problema che riesco ad affrontare in un tempo ragionevole di qualche minuto o qualche ora dipende dalla complessità no, ragionando al contrario, se io dovessi risolvere un problema entro un giorno allora questo problema eh, potrà essere al massimo eh, dove è al massimo della dimensione 1000 se il mio algoritmo è cubico mentre invece può essere anche 10.000 o, o 100.000 se, perché siamo, parliamo di 16 minuti eh, se il mio algoritmo è solamente quadratico quindi un algoritmo che ha una complessità inferiore eh, permette, in un tempo de definito, di risolvere problemi di dimensione maggiore. Altri problemi, quindi, che invece sfuggono alla classe dei problemi polinomiali, eh, ad esempio che hanno complessità esponenziale, eh, invece si bloccano molto presto. Cioè, semplicemente da 10 a 100 non ci arrivo, perché passo dai millisecondi alle eh, miliardi, di miliardi di miliardi di miliardi di anni. E sulle successive eh, unità di misura 1000, 10.000, eccetera, non è neppure stato fatto il tentativo di indicare quante eh, vite dell'universo dobbiamo aspettare. Tenete eh, presente che 10 alla 17 anni il, il nostro universo ha circa eh, mh, 5 miliardi, 10, 10 miliardi di anni, quindi sono, sono sul 10 alla 10, quindi, quindi stiamo, stiamo pensando già a una durata. Di, di, di, se, non, se non faccio male i contiamenti di centomila volte la nascita e la morte dell'universo un, un po' tantino da aspettare eh, onestamente questo perché eh, questo algoritmo ha questo tipo di complessità un pochino ce ne siamo accorti con i nostri esercizietti sugli anagrammi quando la parola comincia a diventare lunga si blocca di colpo tra virgolette nel senso che la, per passare da un certo numero di lettere a una lettera in più il programma rallenta sensibilmente. Per passare a due lettere in più non ce la faccio. Non ce la faccio ad aspettare, essenzialmente. Eh, questi, ricordiamoci sempre, sono ragionamenti di tipo asintotico, per n molto grande. Potrebbe essere benissimo possibile che un algoritmo di tipo eh, esponenziale abbia dei tempi di esecuzione bassi, 4 secondi, magari più bassi rispetto a quelli di un algoritmo di tipo quadratico e che cresca magari anche apparentemente di poco no? da 10 a 1000 anche questo a 10.000 attenzione, questi numeri qua non vogliono dire nulla se, n, se, non stia, se, non, se non stiamo studiando il problema con n che tende a infinito ricordiamoci, se per caso noi siamo ancora in questa zona qui allora il comportamento della, del tempo di esecuzione dipende dall'implementazione dalle strutture dati usate dalla velocità della CPU di tanti, da tanti dettagli Magari un algoritmo che ha una complessità minore n quadro eh, è più complicato da implementare, quindi fa più operazioni nel caso semplice, quindi è più lento rispetto a un algoritmo più stupido, ma di complessità eh, asintotica maggiore. Quello che è certo è che se n crescesse ancora, se continuassimo questa tabellina, questo signore qua a un certo punto comincerebbe a crescere come un n quadro, questo comincerebbe a esplodere come un 2 elevato a n, come un esponenziale. Quindi fate attenzione a non estrapolare qual è quello che è il comportamento eh, scusate, asintotico per n che tende a infinito, non estrapoliamolo sui valori piccoli di n, altrimenti prendiamo delle decisioni sbagliate. Va bene, ma noi, come facciamo a sapere il nostro algoritmo di quale famiglia è? Allora è molto complesso in generale, ma noi ci diamo 5 regolette semplici. 5 semplici regolette che ci permettono di analizzare il codice no? di un programma, il codice Java del nostro programma, eh, applicando queste regole una dopo l'altra eh, e troviamo eh, un, un modo pratico per definire una formula che ci approssima alla complessità peggiore, quindi nel caso peggiore, quindi lo, lo grande del nostro programma. Quindi, anziché misurare empiricamente quello che è il tempo di esecuzione facendo esecuzioni diverse su, su problemi con n uguale 1, 2, 3, 4, 5 proviamo a farlo analizzando il codice come si procede? allora, 5 regolette abbiamo detto regola numero 1 supponiamo che tutte le istruzioni singole del nostro programma quindi un'assegnazione eh, di, un, di un valore, una stampa, una lettura di un dato, eccetera, impieghino tutto allo stesso tempo e questo tempo sia costante quindi ogni singola istruzione del programma ha una complessità pari a o di 1, una costante. Regola 2. Se ci sono eh, diverse istruzioni, supponiamo che abbiano tutte la stessa durata. Quindi il fatto che io faccia una print line o il fatto che io metta un valore dentro un vettore A di I uguale 3, eh, hanno sicuramente un tempo di esecuzione diverso. L'input-output è sicuramente più lento, ma per il momento noi lo ignoriamo. Dal punto di vista asintotico diventa solamente un coefficiente che moltiplica il tutto, ma non, è, eh, non, non mi cambia l'andamento tendenziale della funzione. Regola 3. Se ho dei condizionali, quindi degli if, avrò un ramo den e un ramo else. Allora io calcolo la complessità del ramo den, calcolo la complessità del ramo else e prendo il caso peggiore. Quindi ipotizzo, sto facendo un upper bound, no? un limite nel caso peggiore, quindi ipotizzo che ad ogni, ogni volta che il mio programma incontra un if, scelga sempre la stella peggiore, quella che richiede più tempo di esecuzione. Regola 3. Regola 4, eh, se io ho una, diverse istruzioni o blocchi di istruzioni in sequenza, una dopo l'altra, quindi istruzioni separate da punto e virgola per capirci, io faccio una cosa, punto e virgola un'altra, punto e virgola un'altra ancora, io posso calcolare la complessità di ciascuna di queste istruzioni e sommarle. Sommare la funzione e sommare la complessità ovviamente con la regola dello grande, per cui se io ho un passaggio che ci impiega n quadro, un passaggio successivo che ci impiega n cubo, la somma dei due sarà o grande di n cubo, perché n quadro è un termine che è trascurabile rispetto a n cubo e nella somma scompare, nella somma si perde. Attenzione che vale solamente per lo grande non per il teta grande, perché stiamo sempre mettendoci nel caso peggiore. L'ultima regola, la quinta, è che se ho un ciclo hm, che ripete eh, delle istruzioni un certo numero di volte, allora la complessità sarà data dalla complessità del corpo del ciclo, quindi della parte di programma che viene ripetuta, moltiplicata per il numero di ripetizioni, per il numero di iterazioni. Hm? Eh, vediamolo su, su un esempio. Applichiamo queste regole. Ci danno questo codice eh, e ci chiedono qual è la complessità di questo codice. Allora, un occhio allenato vince subito n quadro, perché ci sono due loop dati che hanno una, una, eh, una, una, un limite di iterazione pari a n. Ma vediamolo applicando le regole. Prima regola, ogni istruzione elementare ha una complessità pari a o di 1. Quindi noi abbiamo un'istruzione elementare, cioè l'incremento di una variabile, e quindi a questa attribuiamo la complessità pari a O di 1. Poi abbiamo eh, un'iterazione. Questa iterazione eh, viene ripetuta n volte. Quindi perché? Perché u va da 0 a n incrementandosi di 1. Quindi quell'operazione elementare viene, comp viene compiuta n volte. Quindi abbiamo una complessità pari a n, n è il numero di iterazioni. A questo punto... La combinazione del numero di iterazioni per la complessità del singolo, eh, della singola iterazione, della singola istruzione come corpo, è pari al numero di iterazioni n moltiplicato la complessità del corpo 1. O di n per o di 1 fa o di n per 1, cioè o di n. Quindi questa parte del programma viene eseguita in una complessità pari a ODN, limitata superiormente da ODN. E poi ho un altro, quindi o di n questa parte. E poi la parte superiore che mi dice eh, tutto questo viene ripetuto un certo numero di volte e ancora vediamo che analizzando questo ciclo, che questo ciclo viene eseguito di nuovo n volte, quindi abbiamo di nuovo un n. Allora, riapplicando la regola del prodotto, abbiamo o di n, n ripetizioni per un corpo del ciclo esterno che ha una sua complessità o di n e in totale ovviamente l'intero frammento di codice avrà una complessità pari a o di n per n, cioè n alla seconda, n al quadrato quindi con questo possiamo combinare tra di loro no, facilmente questo eh, analizzando il codice e vediamo che ciò che fa crescere la complessità molto spesso sono i cicli mm? cioè ripeto una certa cosa più volte e quindi aumento, moltiplico per n o per il numero di iterazioni la complessità di ciò che stava all'interno del ciclo quindi alla fine la complessità non dipende tanto da quante linee di codice scrivo ma da qual è il livello di annidamento dei miei cicli, hm? dei cicli che sto facendo. Per questo che anche eh, cerchiamo sempre di evitare di scrivere algoritmi in cui ci siano cicli annidati su cicli annidati, proprio perché questi eh, magari sono un modo poco efficiente di risolvere il problema che si potrebbe risolvere magari usando dei, del liberi, dei metodi di più alto livello offerti dalle librerie, come ad esempio sulle collection, no? quando eh, ripeto sempre più volte che cerchiamo di pensare in termini di di insiemi, eh, di sequenze e non di singolo dato che devo iterare col ciclo for. E se qualcosa cambiasse? Allora, questo secondo esempio è leggermente diverso perché il ciclo interno non parte con u uguale 0, ma parte con u uguale t. Quindi il numero di iterazioni di questo ciclo non è n, come prima, costante, ma dipende da t, e t è l'indice del ciclo esterno. Quindi la prima volta farà n iterazione, la seconda volta ne farà n-2, la, la terza volta ne farà n-2, la quarta volta ne farà n-3 e così via. E quindi il calcolo del, te del tempo di esecuzione diventa un pochino più complicato, perché devo sommare ogni volta n-1, n-2, eccetera eccetera, con un po' di pazienza faccio i conti e arrivo sempre ad n quadro. Sì, in realtà sarebbe n quadro mezzi, rispetto a prima c'è un fattore diviso 2, che prima non avevo, però in termini asintotici è sempre un n quadro quindi in questo caso abbiamo sempre due cicli di dati anche se uno risparmia qualche cosa ehm, la complessità complessiva è, è rimasta sempre n quadro eh, attenzione a non farci fregare perché qui ho tre cicli for questo eh, ho tre cicli for questa è una complessità odn questo sappiamo già da prima è una complessità n quadro ma il fatto che questo primo viene concluso prima di Iniziare secondo, questi due blocchi non sono annidati uno dentro l'altro, bensì sono messi in sequenza. Allora se sono messi in sequenza le loro complessità si sommano. Sommarle vuol dire prendere il massimo tra i due ordini di grandezza e quindi ODN o ADN quadro. Questo ODN scompare, è trascurabile rispetto all'ODN quadro. Questo vuol anche dire che se voi state scrivendo il codice, andare a ottimizzare questa cosa qua non serve a niente perché vi permetterebbe di essere più veloci in una parte del programma che già non è quella che rallenta maggiormente quindi bisogna concentrare la nostra attenzione sulle parti del programma che eh, danno un contributo maggiore al tempo di esecuzione ecco così come eh, qui abbiamo un'altra variante in cui a seconda che t sia pari o dispari fa cose diverse e alcuni, in alcuni casi fa un ciclo che ha una complessità di n, in altri casi invece fa un'operazione semplice cioè riazzera questa variabile eh, la regola della scelta ci dice che se tu hai la scelta tra due opzioni, eh, la complessità dell'intera del, dell scelta è uguale al massimo tra le due complessità, alla peggiore tra le due, quindi odn. di n. O di n moltiplicato per n iterazione farà O di n quadro. Quindi, alla fine, anche modificando il dettaglio di come si esegue il ciclo interno, eh, evitandolo in alcuni casi con delle condizioni che in alcuni casi ti fa prendere una strada più veloce, alla fine la complessità continua. Non ci siamo spostati da questo N quadro maledetto in tutte le varianti di questo esempio. Quindi, la struttura dell'algoritmo molto spesso parla già e ci dice qual è la sua complessità. Quindi, in pratica, noi eh, impareremo no, facilmente a riconoscere qual è la parte del programma che è probabilmente è quella che domina il tempo di esecuzione e quindi cercare di ehm, individuare come poter migliorare, come poter ottimizzare questa parte. No? Poi lo vedremo anche sperimentalmente, se riusciamo a avere un po' di tempo, eh, ne, ci sono dei programmi che sono chiamati profiler che vanno proprio a misurare dove viene speso il tempo di esecuzione. Eh, questo riassume essenzialmente le regolette che ci siamo detti prima eh, se io blocchi in sequenza oppure in scelta prendo il più grande se io blocchi dati invece li moltiplico tra di loro non mi interessano le costanti, mi interessa solamente qual è il fattore dominante e questa è una tecnica diciamo così, che possiamo usare per eh, analizzare eh, la, la complessità dei nostri programmi i nostri algoritmi, cioè abbiamo già del codice scritto Mettendosi dall'altro lato, dicevamo, magari il problema è intrinsecamente complesso e quindi non esisterà nessun algoritmo. Quindi c'è tutta una teoria che è molto più complessa, che analizza la, la complessità dei problemi e non tanto quella degli algoritmi, no? quindi affronta lo stesso tema da un punto di vista diverso. Um, uh, poi qua bisogna distinguere, no, chi da teoria distingui immediatamente tra trovare una soluzione a un problema oppure verificare che un determinato eh, elemento sia una soluzione al problema perché spesso eh, quando si parla di un problema non si capisce qual di due stiamo usando ad esempio nell'argomento di ordinamento un conto è dire dato un vettore dimmi se è ordinato o no diverso è, dato un vettore non ordinato, trasformalo in un vettore ordinato quindi nel primo caso sto verificando se è ordinato o no e in questo caso ho un tempo di esecuzione lineare nell'altro caso invece sto rendendo ordinato partendo dalla condizione non ordinata e questo avrà un tempo di esecuzione che invece non può essere eh, lineare salvo casi particolari ehm, e ad esempio se io ho un cammino tra più punti all'interno di una mappa un conto è chiedermi eh, questo cammino è il più breve possibile, oppure l'altro è chi, eh, determinare quale sia il cammino più breve possibile. Allora, sono due chiaramente eh, problemi diversi e molto spesso la verifica di una soluzione è molto più semplice rispetto alla soluzione da zero del problema stesso. Um, con questa distinzione in mente, quindi bisogna sempre fare attenzione quando parli, eh, formuliamo il problema, eh, nella teoria della complessità si distinguono vari livelli varie classi di complessità adesso qui non entriamo nel dettaglio è uno studio che è stato iniziato da Alan Turing che di fatto è stato il padre del eh, voi lo conoscete per, per il film nel quale viene raccontato il suo contributo alla decodifica di Enigma cioè la macchina eh, che serviva durante la seconda guerra mondiale ai tedeschi per eh, crittografare i messaggi no? eh, ma eh, l'imitation imitation game eh, ma invece eh, i suoi contributi principali, quelli più duraturi, sono stati eh, sul fondare le basi della informatica teorica eh, attraverso quella che eh, poi oggi chiamiamo le macchine di Turing, che sono degli strumenti matematico-concettuali che ci permettono di studiare il comportamento degli algoritmi. Eh, que questi studi hanno portato di fatto a definire vari tipi di classi di complessità, che sono grossomodo rappresentati dalle funzioni che abbiamo visto prima solo che le funzioni che abbiamo visto prima parlavano della complessità o del tempo di esecuzione degli algoritmi qui invece stiamo parlando della complessità dei problemi e quindi qualunque algoritmo non potrà essere più efficiente rispetto alla complessità del problema stesso quindi abbiamo problemi che hanno una efficienza asintotica di tipo costante o logaritmica o lineare o n log n Terribilmente logaritmico vuol dire che io riesco a dare una soluzione in un tempo minore rispetto al numero di elementi cioè non li guardo neppure tutti mm? eh, questo ad esempio se io devo trovare un elemento a, in un dizionario se cioè voi cercate la parola algoritmo in un dizionario non andate a, a prendere tutte le, le pagine del di dizionario le, scan, tu, le scandite, le leggete una a una sapete dove cercare perché sapete eh, aprite una certa pagina e poi guardate in funzione delle parole che ci sono se andare avanti o andare indietro quindi con 3, 4, 5 tentativi riuscite a trovare una parola in mezzo a un dizionario che magari ne ha 30.000 eh, quindi riuscite a risolvere il problema senza necessariamente trovarle tut leggere tutte o analizzare tutti gli elementi cosa che invece fareste eh, se, se faceste invece avreste un algoritmo che ha un tempo lineare cioè devo perlomeno leggere tutte le parole per poter dire qualcosa se devo calcolare il massimo eh, in un vettore non ordinato non c'è alternativa che guardare tutti gli elementi poi ci sono n log n ci sono n quadro, tutta la parte degli algoritmi polinomiali e tutta la parte degli algoritmi esponenziali o peggio, algoritmi fattoriali Il fattoriale è una funzione che cresce più rapidamente ancora dell'esponenziale, tanto per farci piacere ecco, questa, queste classi chiaramente fanno un po' impaldire il ragionamento che avevamo fatto sul, sulla efficienza delle, delle strutture dati, degli array list, no? dove c'era, a questo punto stiamo rivedendo, usando di terminologia ODN, OD1, che già conosciamo, quei termini che avevamo usato un po' informalmente, lento oppure, oppure rapido oppure efficiente, eh, in ogni caso sono tutte operazioni che hanno una complessità massima pari a ODN, quindi siamo a questo livello qua, eh, nella gestione delle strutture dati. Eh, abbiamo visto le tabelle di hash, le tabelle di hash tendenzialmente hanno un tempo di inserimento, un tempo di ricerca pari a OD1 che il tempo necessario per, per calcolare la funzione di hash, e poi vado a pescare l'elemento senza dover scandire il numero di elementi presenti. Um, però è importante anche sapere operazioni, uh, qual è la complessità delle singole operazioni, perché ovviamente all'interno dei cicli, all'interno delle funzioni ricorsive, che, di cui trattiamo un secondo, um, questi sono fattori moltiplicativi, quindi cerchiamo di evitare di fare operazioni che richiedono di n, soprattutto se siamo all'interno di un ciclo, oppure se siamo all'interno di una funzione che viene richiamata più volte, come ad esempio una funzione ricorsiva. E ed a proposito di funzioni ricorsive, eh, proviamo a vedere in, invece come si eh, rappresenta la complessità in questo caso, no? nella, nella casistica specifica delle funzioni ricorsive. Eh, le nostre cinque regole non si applicano direttamente perché... Eh, o meglio si applicano ma richiedono un pochino più di attenzione perché ovviamente la funzione richiama se stessa e quindi eh, non, non so qual, da che punto partire no, a, a calcolare la complessità eh, immaginiamoci il nostro, eh, il nostro classico pseudocodice no, che abbiamo già visto la volta scorsa sulle funzioni ricorsive no? questo è lo pseudocodice che avevamo già visto esattamente la, la volta precedente dove abbiamo il nostro algoritmo che ha rappresentato la funzione solve che è qui che eh, si compone di un sottoalgoritmo più semplice, il solve trivial, e di, un problem, di, una, di una procedura in cui viene diviso un problema in sottoparti e poi ricombinate le soluzioni. Dal punto di vista quantitativo, eh, il fatto di dividere e ricombinare significa che noi prendiamo un problema di dimensione n e lo dividiamo in un certo numero di sottoproblemi. Chiamo a il numero di sottoproblemi questi sottoproblemi devono essere più piccoli rispetto a quello di partenza a volte sono la metà, a volte hanno un elemento in meno, a volte sono un decimo eh, però sicuramente il sottoproblema deve essere più piccolo altrimenti la ricorsione non convergerà mai, non arriverà mai al, al punto finale la nostra funzione solve è la nostra incognita quindi la complessità di solve è quello che vogliamo ottenere solve trivial molto spesso è costante Semplicemente quando io ho un problema di dimensione 1 lo guardo, tu sei risolto sì, tu sei risolto no, quindi molto spesso è costante. Dividere e ricombinare invece può richiedere un certo tempo, a volte è una cosa istantanea, cioè basta dividere un vettore a metà, basta dire che okay, la metà è nel punto, è nel punto 3 e, e, e non c'è lavoro da fare, altre volte invece bisogna prendere gli elementi, spostarli, quindi avere dei cicli o delle coppie di elementi, quindi richiedono un tempo di esecuzione per la divisione o per la ricombinazione che non è costante ma magari è, è lineare ad esempio. Allora, come si mettono insieme tutte queste cose? Se noi diciamo che tdn è la mia incognita, tdn è la somma di, eh, di 3, 4 componenti. Il tempo per solve trivial, quindi quasi sempre costante, più, io dico più nel senso del massimo, perché qui c'è un if e un else, però in termini di... Eh, o, o grande, fare la somma, fare il massimo sono equivalenti, no? Perché stiamo cercando il termine dominante. Quindi 1 più il tempo di divisione più il tempo di ricombinazione più, e qui abbiamo un ciclo for, è l'unico punto in cui abbiamo un ciclo for, che si ripete a volte perché a era il numero di sottoproblemi in cui dividiamo il problema, quindi è il fattore moltiplicativo che mi dice quante volte viene eseguito questo ciclo for. E per ciascuna volta viene chiamata la funzione solve, che è quindi una complessità pari a t, e che t la nostra incognita di prima però viene applicato su un problema che non è grande n ma è n diviso b quindi n mezzi oppure n per 0,9 o quello che sia e quindi eh, quello che possiamo applicando le 5 regolette troviamo che t di n è uguale a teta di 1 cioè solve trivial oppure, cioè prendiamo il max tra questo e dividi complessità della divisione più a volte, la complessità della funzione stessa applicata a un problema più piccolo, n diviso b, eh, più il tempo di ricombinazione. Questa è un'equazione ricorsiva, perché mi definisce, mi impone un vincolo su t in funzione di, di quanto vale t stessa. E quindi possiamo fare alcune prove. Chiaramente, risolvere equazioni alla ricorsione di questo genere è particolarmente difficile. Per fortuna, io ho fatto un po' di giochini con Wolfram Alpha, il sito che conoscete benissimo. Basta scrivere dentro l'equazione alla ricorsione e lui ce la risolve. E io ho fatto un po' di esperimenti pensando ad alcuni tipi di, di, di algoritmi ricorsivi, ad esempio, la ricerca di dicotomica economica significa ho un elemento all'interno, di un, vet un vettore con che contiene elementi ordinati e voglio trovare se un elemento c'è o no. È la tipica ricerca nel dizionario. Voglio cercare il significato della parola eh, ricombinazione, inizia con la R, allora apro il dizionario metallo metà, l'ho aperto nella P, vuol dire che devo andare più avanti, allora vado un pochino più avanti e troverò la Q, allora devo andare un pochino più avanti, vado avanti trovo la T, allora vado un po' indietro e così via, fino a quando con un certo numero di tentativi, ma in ogni tentativo di fatto sto dimezzando o riducendo di molto la dimensione della del, parte del dizionario che devo cercare allora in questo caso cosa vuol dire? vuol dire che eh, di, la divisione è un'operazione o di uno cioè tro, dividere a metà il dizionario tra, trovare qual è la pagina di metà eh, ad ogni livello di ricorsione faccio una sola ricorsione successiva mh? perché sì, delle due metà io so se, va, se devo andare avanti o indietro non le devo provare tutte e due e ogni volta di mezzo la dimensione del problema, che sto, della parte di dizionario di cui sto cercando tempo di ricombinazione è nullo perché una volta che ho trovato la parola non devo fare nulla allora se io metto queste cose dentro un'equazione di ricorrenza no? quindi scrivo proprio t di n uguale 1 più 1 per t di n mezzi più 0 scrivete questo dentro Wolfram alpha e lui vi dice che con, al di là di coefficienti costanti eccetera eccetera di cui andiamo a prendere il termine dominante, il termine dominante è log di n, è un tempo logaritmico, quindi sublineare. Se vado a fare una, una cosa analoga col Merge sort, che è un altro algoritmo di ordinamento, che di fatto prende un, una, un, un, un insieme di elementi, lo divide in metà, mette in ordine la prima metà, mette in ordine la seconda metà, e poi una volta che le due metà sono in ordine, le fonde, le fonde mescolandole come se fosse un mazzo di carte in cui andiamo a inserire, a pescare dall'uno o dall'altro mazzo, a seconda di quale sia più piccolo, allora troviamo che eh, il numero di divisioni per ogni iterazione, per ogni livello di ricorsione, è 2. E in ciascuna di queste due eh, iterazioni prendo metà mazzo, metà degli elementi. Allora questa semplice modifica da 1 a 2, vedete che tutti gli altri sono uguali, a ah, più il tempo di ricombinazione, scusate, cioè l'operazione di merge richiede n operazioni perché devo spostare gli elementi, fa salire la complessità da logaritmo n a n, scusate, da logaritmo n a n per logaritmo n. Se calcoliamo il fattoriale che è il primo esempio che si fa sempre sulla ricorsione il fattoriale è una procedura ricorsiva che ad ogni livello viene fatta una sola chiamata ricorsiva sul valore n-1 e risolvendo l'equazione alle ricorrenze eh, ci viene fuori che t di n è proporzionale a n L'esempio che si fa sempre, ma meglio non, sarebbe meglio non fare sulla eh, Fibonacci quindi eh, Fibonacci di n uguale Fibonacci di n-1 più Fibonacci di n-2 vuol dire che ad ogni iterazione ho eh, due sottochiamate ricorsive, le quali hanno un problema che è n-1 o n-2 volte più piccolo, eh, ma questa piccola variazione, cioè spostare da 1 a 2 il numero di chiamate ricorsive fa saltare la complessità da un lineare tranquillo n a un esponenziale 2 elevato a n. Quindi bisogna fare molta attenzione che eh, questa iterazione, questo for non fatto oppure fatto per due sole iterazioni Fa cambiare radicalmente la complessità del problema Il problema delle permutazioni che abbiamo visto prima sugli anagrammi è In un anagramma ad ogni livello della ricorsione devo considerare n possibilità E una volta che ne metto a posto una, il livello successivo della ricorsione dovrà lavorare su un problema che ha una lettera in meno Quindi n-1 quindi il fatto che qui non ci sia 2 ma ci sia n, in qualche modo fa crescere la complessità a una funzione che è proporzionale a gamma. La funzione gamma è, è l'estensione ai numeri reali della, del fattoriale, quindi qui c'è scritto n fattoriale o gamma di n in, te, in campo reale. Eh, le combinazioni, quindi il totocalcio in cui eh, ad ogni livello avevo tre scelte possibili, k scelte possibili e avevo n livelli, mi dà k elevato a n. Che è un esponenziale, k elevato a n è uguale a 2 a n in termini di complessità, sono funzioni esponenziali che sono chiaramente maggiori, più complesse rispetto a quelle polinomiali, ma eh, minore rispetto a un fattoriale. Quindi possiamo giocare su questi veramente pochi elementi: eh, se la divisione e la ricombinazione ci sono, si richiedono un tempo costante o si richiedono un tempo lineare, sul numero di chiamate e su quanto è grosso il problema il sottoproblema su cui viene chiamata la ricorsione e da questo si possono ricavare, vedete che è un piccolo variazioni di questo stesso framework eh, delle complessità che sono radicalmente diverse no? questo ci fa capire che alla fine la ricorsione è un meccanismo generale che in alcuni casi mi dà le soluzioni efficientissime perché la ricorsione non, non si allarga troppo no? non, non valuta troppe alternative possibili e in altri casi invece mi dà le soluzioni che sono totalmente non efficienti come quelle esponenziali oppure fattoriali eh, che sappiamo già che se salta fuori quello il tempo, ehm, tempo di esecuzione crescerà moltissimo oppure in modo duale potremmo dire che la dimensione del problema che potremmo affrontare stiamo tranquilli rimaniamo su problemi piccoli perché altrimenti su quelli grossi non, non riusciremo di sicuro ad affrontarli quindi se, se volete fare qualche esperimento come dicevo prendete Wolfram Alpha ci mettete dentro queste cose e vedete e vedete che cosa salta fuori, no? quindi vi consiglio di farlo perché effettivamente cambiando pochino si vede che la, la, la complessità cambia anche di molto. Allora questo qua è un, po un, un, un pochino un quadro concettuale, dicevamo che però ci aiuta a capire sia la complessità degli algoritmi normali e sequenziali sia soprattutto l'esplosione della complessità che viene data dagli algoritmi di tipo ricorsivo. Con questo bagaglio in mente, chiaramente adesso andremo avanti a vedere alcuni esempi di algoritmi ricorsivi e poi passeremo sui grafi, dove anche lì la, sarà molto più, sa, più facile per noi capire la complessità di un problema, di un algoritmo eh, sui grafi, ad esempio sui cammini, sui cicli, eccetera, eh, avendo idea di che cosa si intende con questo grande, con questo teta, teta grande eh, che indica la complessità.